Studio legale Marchionni Romagnoli. Per la versatilità, la profonda esperienza e la competenza dello studio legale per aver dimostrato di affrontare con successo tutte le questioni legali mettendo a disposizione la vasta conoscenza nel campo del diritto della protezione patrimoniale e trust per l'obiettivo costante di proteggere il patrimonio sia dei privati che delle aziende. Eccoli qui, Eccoli benvenuti. Studio legale Marchionni Romagnoli, boutique di eccellenza dell'anno, diritto della protezione patrimoniale. E Trust, grazie a Vi voi 20. e buona serata. Siamo in compagnia dell'avvocato Massimiliano Romagnoli, senior partner e founder di Marchionni Romagnoli. Benvenuto avvocato. Grazie. Avvocato, il vostro studio opera nel settore della gestione eh, e protezione patrimoniale, passaggio generazionale e trust. Ecco, oggi è fondamentale, diciamo, avere una strategia di pianificazione e di protezione patrimoniale sia per i soggetti privati che per le imprese. Ecco, ci spiega quanto effettivamente è importante e anche in che modo voi intervenite e assistite i vostri clienti. Noi reputiamo davvero che sia un aspetto fondamentale per privati ed imprese. Non serve solo creare ricchezza, perché normalmente ognuno di noi lavora tante ore chi nella professione, chi nel mondo imprenditoriale, chi in quello artigianale, eccetera, per creare ricchezza. Ma se una persona non ha un obiettivo chiaro di come proteggere quella ricchezza, di come amministrare quella ricchezza, rischia di diventare un problema. Napoleon Hill usava dire se noi non abbiamo un obiettivo chiaro e una strada per raggiungere quell'obiettivo siamo come una barca in cui nessuno governa il timone. Ecco io credo che creare ricchezza e non proteggere ciò che si è creato sia proprio andare incontro a degli eventi senza alcuna difesa. Quindi il nostro studio si occupa fondamentalmente di analizzare la situazione che i clienti ci sottopongono, di verificare facendo una mappa quelle che possono essere le criticità che quel soggetto potrebbe incontrare nel corso diciamo, della sua esperienza produttiva e quindi andare ad individuare quelle che possono essere le probabili strategie di pianificazione e protezione del suo patrimonio per determinati scopi, quelli di passarlo agli eredi, piuttosto che quelli di garantirsi una vecchiaia serena, insomma, evitare aggressioni da parte di creditori, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché in Italia noi sappiamo che i problemi di debiti ci sono, calcoliamo che vi siano diversi milioni di italiani, si parla di 14 milioni che ha debiti erariali, debiti con il fisco. Ogni anno in Italia ci sono circa 140.000 esecuzioni immobiliari, quindi una città media della grandezza di Ancona va all'asta ogni anno. C'è un fallimento di società ogni 50 minuti, 27 al giorno circa. Quindi è chiaro che nessuno vuole che ciò capiti a sé, ma quando capita e non siamo pronti, non abbiamo programmato una difesa del patrimonio, il rischio è che poi ci si ritrovi davvero in grave difficoltà e questo a nostro avviso non ha senso. Noi agiamo appunto con una strategia che mette in campo diversi strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale, partendo dalle più semplici, quali i patti di famiglia, per arrivare a o ad esempio i vincoli di destinazione a strumenti un po' più complessi ma molto performanti, quali le holding e i trust, per esempio. Ecco, a proposito appunto di, di trust, diciamo, questo strumento, ecco, di cosa si tratta e quali sono i suoi ambiti applicativi? Una bellissima domanda. Intanto... Gli ambiti applicativi sono, a mio avviso, infiniti, è come io lo definisco un abito su misura: possiamo costruirlo attorno alle esigenze della persona che vuole appunto creare questo sistema di eh, protezione e pianificazione patrimoniale. Il trust non è uno strumento di diritto autoctono, non appartiene al nostro diritto, è uno strumento di diritto anglosassone che ha trovato diciamo così, Valenza in Italia a partire dal 1992 con la ratifica della Convenzione dell'AIA proprio sui Trust. Chiaramente è uno strumento con il quale, per semplificare molto, un disponente, quindi un soggetto privato o impresa, definiamolo disponente settlor, decide di segregare una parte o tutto il suo patrimonio mettendolo in un Trust Fund e affidandolo al trustee, a una persona di cui, o a una società, o a un professionista di cui si fida. Quindi creando questa disposizione potrà anche decidere nell'atto istitutivo di trust mh, come gestire questo bene. Quindi il trustee, la persona di cui lui si fida, dovrà gestire il patrimonio secondo le indicazioni che sono state date nell'atto di trust da parte del disponente. Perché cosa si fa? Potrà deciderlo il disponente, potrà decidere che quei beni alla fine della vita del trust vadano per esempio ai suoi eredi oppure, o ad altri soggetti, oppure che quel trust abbia uno specifico scopo. E sono diverse le possibilità di applicazione di questo strumento, per me è davvero molto performante. Per esempio un trust protettivo familiare, quindi io genitore decido che parte delle mie ricchezze e delle mie proprietà voglio che sicuramente vadano a mia figlia, ai miei figli e quindi le segrego in questo trust fund, così facendo ho creato quella che è una segregazione patrimoniale perfetta perché questi beni non potranno essere aggrediti da nessun creditore, né del disponente, né del trustee né dei eventuali beneficiari, e quindi rimarranno lì fino a quando non andranno ai beneficiari finali. Ed è chiara l'utilità dello strumento. Ma non è solo una finalità protettiva, noi abbiamo altre finalità, anche diverse. Per esempio, molto spesso viene usato all'interno delle società, per garantire, per esempio, un passaggio generazionale da padri a figli, oppure da un determinato soggetto a un altro soggetto. Oppure lo possiamo usare all'interno delle società per proteggere il patrimonio delle società da eventuali aggressioni e quindi non rischiare azioni esecutive o peggio. Ma lo possiamo usare anche per scopi diversi, tipo il trust dopo di noi. C'è una legge italiana che lo ha ratificato in questo senso, lo ha chiarito anche, per esempio per un genitore che ha un bambino portatore di handicap, può istituire un trust e quindi avere la certezza che i propri beni andranno per l'utilità del proprio figlio, scegliere chi gestirà quei beni e quindi, diciamo così, arrivare a fine vita tutto sommato in tranquillità. E infine anche scopi caritatevoli, quindi trust onlus. Quindi sostituirsi alla vera e propria onlus con un trust che abbia uno scopo caritatevole, benefico piuttosto che artistico, eccetera, eccetera ecco lei ha parlato appunto di numerosissimi ambiti di applicazione tra cui anche quello legato appunto al passaggio generazionale che è un po il problema che affligge anche le famiglie insomma l'eredità ehm, familiari ecco le chiedo mh, in particolare diciamo perché magari si preferisce scegliere questo strumento piuttosto che altri proprio per questo mh, aspetto del passaggio generazionale allora partiamo da un dato in italia il 90% delle imprese sono imprese familiari, quindi c'è un capostipite e ci sono degli eredi. È un'impresa a gestione familiare. Questo 90% di imprese familiari costruiscono l'80% del PIL nazionale. Quindi si può capire l'importanza per l'Italia che rivestono le imprese familiari. Il problema però delle imprese familiari è che spesso un genitore... A diversi figli, alcuni dei quali magari non sono adatti o non hanno le capacità per poter gestire, una volta venuto meno, diciamo così, il capostipite, quella impresa. E questo è il dramma. Questo è il dramma che noi assistiamo, al quale noi assistiamo quotidianamente con i nostri clienti. Con il trust noi possiamo invece garantire che l'azienda venga. Diciamo così, gestita da un soggetto che sarà il disponente, il capostipite a scegliersi e quindi a evitare che possano entrare all'interno della compagine societaria soggetti non graditi alla famiglia o che tra più figli vi siano quelli meno, pro, meno capaci di gestire la famiglia che abbiano la stessa voce in capitolo rispetto a quelli che magari o a quello che quella impresa la gestirebbe in maniera corretta. Di più con questo strumento il disponente, quindi il capostipite dell'impresa familiare, può garantirsi un controllo della società fino a quando non sarà lui a decidere di uscire o fino a quando morirà ma ha già predisposto il passaggio generazionale, quindi da padre in figlio. E questa, a mio avviso, è una soluzione giuridica che nessun altro strumento di diritto italiano, di diritto civile, di civil law, è in grado di dare rispetto appunto ad un trust, che è un istituto di common law, e che si applica e si può diciamo così, applicare alla fattispecie concreta in maniera molto molto più soddisfacente. Avvocato, mi congratulo per questo riconoscimento ottenuto e le chiedo anche un commento a questa vittoria e anche una dedica per il premio ricevuto. Beh, innanzitutto è un riconoscimento inaspettato ma assolutamente molto gradito. Chiaramente io sono qui come portavoce di uno studio più ampio. La nostra è una boutique studio multidisciplinare, che si compone di tanti colleghi che ogni giorno quotidianamente lavorano appunto per dare risultati ai nostri assistiti, ai nostri clienti e questo riconoscimento oggi lo ricevo io insieme ad altri ma è di tutto lo studio che negli anni ha saputo costruire evidentemente una grande squadra, un coro che oggi canta all'unisono e questi ne sono i risultati quindi grazie a voi per aver pensato a noi in questo senso ma io devo ringraziare tutti quelli che nello studio ogni giorno lavorano dagli avvocati ai praticanti al personale diciamo del front office eccetera eccetera perché il merito è di tutti